Sì, indubbiamente in Italia noi abbiamo intervistato alcuni allevatori, ne sono pochi che lo fanno uh -huh. per vari motivi, un po' perché il territorio non lo permette bene, sia per questioni uh -huh. climatiche, sia per questioni attenti all'industrializzazione o all'inquinamento, purtroppo io vengo anche dalla terra dei fuochi, ma non esiste solo la terra dei fuochi, esiste l'Ilva, esiste la pianura padana che sarebbe perfetta, ma è tutta inquinata. Problematiche anche climatiche, perché non c'è un clima adatto tutto l'anno per fare il pascolo, quindi, mm -hmm. pochi che riescono a farlo, lo riescono a fare, ma hanno pochi capi o addirittura sono svantaggiati o anche delusi perché magari non riescono a farlo apprezzare perché certo. ha un sapore magari più forte e carne vera, ha un colore diverso. Sta siamo... di carne, sta sì. di carne. In Italia, giustamente, mettiamo nitri... in quelle industriali si mettono nitriti, nitrati, si danno dei coloranti. Noi siamo un po' disabituati. In realtà sono i consumatori che educano gli allevatori, i coltivatori. Se loro richiedono carne a basso costo, comunque un allevamento estensivo, eh, alimentato ad erba, richiede un costo diciamo, maggiore, soprattutto perché i capi crescono molto più lentamente, la carne che si vende per capo è molto minore quindi, perché appunto non sono pompate di ormoni non sono gonfiate con mangimi, quindi se loro chiedono carne a basso costo l'allevatore non può che dargli carne di scarsa qualità quindi il problema fondamentale è che loro non lo sanno che ad una richiesta di un determinato tipo ci sono in realtà degli accorgimenti che deve fare l'allevatore per ottenerla quindi in realtà queste interviste servono proprio anche ad educare il consumatore a richiedere la cosa giusta, non sanno che cosa chiedere. No. Quindi, obiettivamente, tu mi dici ah, la, la, la mucca è allevata d'erba, e quindi mi dici le cose ovvie. Cioè, la mucca è allevata d'erba, non è vero, non no. è vero. Quindi, diciamo che educare appunto il consumatore aiuta pure questi, gli allevatori a vendere la loro, la loro carne. Cioè, perché dovrei comprare una carne che costa due, tre volte, alcune volte, dipende diciamo da quali supermercato frequenti ovviamente, rispetto a quello che trovi nel supermercato e perché devo spendere così tanto per una carne? Perché è antinfiammatoria ad esempio, perché non ti crea tutta una serie di patologie che poi ti ritrovi. E ti ritrovi poi pure nel portafogli perché devi spendere per analisi, per specialisti, per eh, medicine. Tra l'altro, anche il consumatore va educato molto, molto bene assieme all'allevatore per un semplice motivo: non tutte le carni ad erba, per esempio, sono uguali. Perché, per esempio, una vera carne d'erba dovrebbe avere la madre che era stata allevata d'erba, il piccolino di terra dovrebbe stare minimo 12 mesi, insieme alla madre dovrebbe campare almeno 24 perché deve arrivare a una certa fase di crescita. Deve mangiare solo erba e deve essere giustamente non imbottuito di antibiotici, quindi se un vitello nasce particolarmente malato magari non lo puoi qualificare in quel modo, ci sono tante cose, la finitura d'erba, c'è la frollatura che nessuno pensa, però ci sono veramente tante cose che un consumatore medio non lo sa. Infatti oggi no. si inizia a parlare magari anche di carne d'erba, ma magari c'è chi ti ha fatto l'allevamento intensivo e glielo a mangiare erba. Perché come si parlava di biologico? Biologico in Italia mm. Nel senso che può mangiare grano biologico, quindi non è la grassa pece è il grano biologico. Non è proprio la stessa cosa, no? Non c'è l'obbligo di reazione giornaliera di pascolo, quindi abbiamo ancora un po' da lavorare, però pian piano si arriva a tutto. Si arriva a tutto. Dove c'è richiesta si crea mercato. Il esatto. problema è che appunto i consumatori non sanno che cosa richiede. Bene, quindi studiamo un po' qual è l'importanza di alimentarsi con cibi specie specifici. Questa è una bella domanda, vediamo se riesco a risponderti in modo semplice uh, Di solito uh, utilizzo questo esempio, l'esempio della Ferrari La Ferrari viene considerata la macchina per eccellenza, è la macchina Facciamo finta che a questa Ferrari gli diamo il diesel Ovviamente non parte, okay? o quantomeno ha difficoltà a partire Diciamo che questo non è ovviamente dovuto al difetto di fabbrica della Ferrari ma è dovuto al tipo di carburante che tu gli stai mettendo okay. questo è un modo per spiegare perché è importante mangiare cibi specifici La nostra società praticamente che cosa fa? Costantemente immette nella nostra Ferrari che è il nostro corpo diesel che sono i cibi industriali i cibi raffinati i cibi con conservanti edulcoranti, eh, privi di nutrienti di qualsiasi tipo, carni allevate eh, in modo scorretto, eh, trattate in modo scorretto, essenzialmente tutto questo è il diesel, noi dovremmo mangiare in realtà della, della buona benzina super <ride> che ovviamente non viene fornita nel mercato normale dell'alimentare questo, diciamo, quello che sta portando mediamente è che le persone si ammalano sempre prima e sempre in modo più grave, tant'è che adesso i giovani sono già vecchi. Io ho pazienti, il 90% dei miei pazienti vanno tra i 20 e i 50 anni, cosa che veramente si è giovanissimi, eppure hanno patologie che prima insorgevano a 70-80 anni. E tutto questo è dovuto proprio all'inaccessibilità uh, che abbiamo a cibi specie specifici, quindi assolutamente è importantissimo Oppure pensiamo tutti quanti che dopo tutto anche il cibo industriale però se è di marca buona alla fine non ci dà questo gran danno Anche per comodità, sì. è più facile andare al supermercato che non andare a caccia della carne buona, della verdura coltivata in un determinato modo Ovviamente lì hai tutto, entri nel supermercato, hai tutto quello che ti serve, entri, prendi e porti via. È una questione di tempo, per questo che dico che sì, si parte dall'alimentazione, ma in realtà è proprio una questione di uh, stile di vita. Alla è fine. proprio stile di vita, anche perché nessuno no. ti spiega certe cose, fin quando non ti metti a o leggere un libro come il suo o comunque a informarsi in un certo modo. O attuare uno specialista in un certo modo. Tanto riguarda il mangiare cibo specifico, è una cosa che vale anche per gli animali? O se noi mangiamo un animale che non ha mangiato il suo cibo specifico, non succede niente, non... Anche i valori nutrizionali sono intonsi, solo rimangono tranquillamente ottimali? Allora, eh, è ovvio che la risposta è che tutti gli animali dovrebbero mangiare ciò che gli spetta da, da, da, dalla natura sempre partendo da degli esempi giusto per semplificare i pesci sono famosi per eh, contenere gli omega 3 allora, non tutti i pesci contengono omega 3 gli unici pesci che contengono omega 3 sono quelli pescati quelli di allevamento non contengono omega 3 perché sono allevati con mangimi la stessa cosa, una cosa che nessuno sa anche la carne contiene omega 3 la carne è quella delle mucche contiene omega 3. Ma di quali mucche? Non certo di quelle allevate a livello intensivo, ma delle mucche allevate ad erba, allo stato brado. Quindi tutti gli animali che rimangono all'interno di quella che è la catena alimentare hanno delle proprietà di, non solo di omega 3, eh, ma anche di vitamine e minerali nelle loro carni che sono totalmente diverse da quelle che. Eh, possono avere in un allevamento intensivo, uh, ad esempio l'idea anche di far mangiare l'animale per tutta la vita uh, erba e poi rifinirla gli ultimi due o tre mesi con uh, i grani o con la soia, comunque va a indicare quello che è l'apporto nutrizionale della carne, ad esempio, ma il problema è anche che il mais e soia, che non utilizzati per rifinire le carni. Il problema fondamentale dei mangimi a base di mais e soia è che il mais e la soia sono eh, quasi esclusivamente OGM. Gli OGM sono nati sul mercato eh, perché serviva a, ai coltivatori utilizzare eh, diserbanti, utilizzare dei pesticidi che ovviamente nelle, eh, nelle piante naturali non potevano essere messi perché le andavano a danneggiare. Quindi, quello che succede è che eh, questi mangimi sono contaminati ad esempio dal glifosato. Ormai diciamo, si comincia ad orecchiare un pochino questa molecola che è molto dannosa. Il problema è che non è dannosa soltanto per gli animali che mangiano le sostanze che sono trattate con il glifosato, ma sono dannose anche per noi esseri umani che mangiamo gli animali che mangiano queste sostanze.